Ah, finalmente posso mangiare il mio toast in santa pace C'è un sacco di roba qua dentro in questo sacchetto Mamma mia Adesso mangio Ah, ma ci siete voi? Scusate Questo toast l'ho preso in un posto tecnologico Attraverso un'applicazione ho potuto prendere un sacchetto pieno di roba da mangiare Come? Finisco il mio toast e vi faccio vedere perché voi giustamente mi fate notare il fatto che io abbia comprato eh, un panino così da un'applicazione eh, Ebbene sì, esiste un'applicazione dove voi potrete trovare tantissimi prodotti alimentari Noi possiamo dire che tutti i siti di alimentari tipo Lidl, Carrefour contengono i loro prodotti e potete ordinarli da casa Sì ma questo è diverso perché? Ma perché se voi vedete nel mio schermo esiste questa applicazione Too Good To Go eh sì, è pure difficile da dire, però è più facile a farsi che a dirsi perché noi con questa applicazione possiamo comprare degli alimenti ad davvero bassissimo costo è una lotta tipo allo spreco perché eh, come funziona questa applicazione ma prima di tutto io vi invito a iscrivervi al canale e accendere la campanella molto importante per ricevere una notifica di un mio video che è appena uscito e come sempre iscrivetevi al mio canale Telegram dove qui potete trovare tante offerte di Amazon che io posterò man mano nelle giornate così che voi potrete risparmiare alcuni soldi ringrazio anche Dennis per avermi donato nella fondazione go pippo lui l'ha chiamata fondazione go pippo quindi io lo ringrazio lo ringrazio davvero molto io ne farò buon uso per poter portare avanti questo progetto questo canale dedicato alla tecnologia quindi se anche voi volete offrirmi un caffè fare una piccola donazione potrete entrare nel mio canale youtube e qui sopra cliccare su offrimi un caffè semplicemente io utilizzerò questo caffè per portare avanti questo mio progetto se noi andiamo ad aprirla io adesso ho già creato il mio account e voi vedrete tanti store eh, già con i suoi prezzi e voi dite ma 4,99 co cosa 1,99 per cosa per un panino 4,99 per un panino no non è proprio così perché come funziona questa applicazione voi potrete prenotare un box perché qui si parla di box, cioè scato delle scatole contenenti dei prodotti alimentari che normalmente a fine giornata non verrebbero venduti e loro invece di buttarli eh, li danno a voi, a un prezzo veramente misero dite 4,99 4,99 per un bel box di tanta roba e quello è bello, tanta roba in realtà noi non andremo a comprare dei prodotti scaduti o prodotti che non vengono venduti a fine giornata questi sono prodotti che loro hanno direttamente nei loro banconi io la vedo così secondo me è un'iniziativa per poter sponsorizzare il proprio negozio così facendo tu che vai a comprare un prodotto attraverso questa applicazione loro dicono che lotta allo spreco ma in realtà tu entri nel loro negozio o store che sia e acquistate un loro prodotto quindi se vi è piaciuto sicuramente ci ritornerete questo è semplicemente un piccolo marketing mettiamola così però comunque voi vi porterete a casa dei prodotti a bassissimo costo e con tanta roba quindi abbiamo molte molte scelte eh, tra pane, pasticcerie, pizze e eh, un po' di tutto frutta, verdura, tantissime cose e voi direttamente da questa app potrete prenotare il vostro box che sia un box piccolo quindi da 1,99 euro 2,99 euro a un box XL eh, arrivando anche a 7,99 o 10 euro addirittura però ci sarà tanta roba dentro come funziona? Facciamo caso che domani ci sarà questo, questa offerta di deal magic box grande. Se noi clicchiamo al ristorante caffè svolta che si trova a Torino Lingotto, a 4,99 invece di 15 euro vi darà un mega box con tanta roba. Come potete vedere qui, un sacchetto con pieno di cibo delizioso. In realtà noi non sappiamo che cosa ci metteranno dentro, però potranno essere delle pizze, dei pasticcini, chi lo sa. Però con 4,99 euro voi potrete prendere questo box grande. Per esempio oggi qua in pasticceria dolcemente dalle 6 e mezza alle 7 e mezza potrete ritirare un box a 3,99 euro. Cosa puoi trovare nel box? Qua c'è scritto che puoi trovare prodotti artigianali della pasticceria, pasticcini freschi e secchi, cornetti, brioche, ma anche torte e tante altre sorprese A 3,99€ Va bene, ma bando alle ciance Noi vogliamo fare una prova Quindi cosa faremo? Adesso voi venite con me Prenoteremo uno o due box e vediamo che cosa c'è dentro Vogliamo fare la prova? Andiamo, venite con me Buongiorno sì, detto. ciao Bravi, okay. <ride> devo ritirare questo box Ah, lo allora sì. okay. Ecco qua E come funziona? Devo Devo cliccare qui per il ritiro o? Praticamente lei deve eh, Cliccare Lei ha già pagato sì. la piattaforma Deve cliccare Clicca Per il, per il ritiro. ritiro E poi trascina, io le faccio lo scontrino e Ok Ok, perfetto. Va bene? Sì. Abbiamo fatto mettere una... il tasto proprio apposta. Ok. Ah, perfetto. È una... Perché è una cosa nuova per me. Perché dentro tra... dividiamo i croissant dal, dal salato. Okay. È giusto, è Grazie. giusto. Grazie, dentatissima lei. lei. Mille. Grazie. Salve. Sì. Sì. Salve. Oh, abbiamo preso un po' di roba, <ride> un po' di roba ma tanta, per 4 euro, cioè, mi sembra parecchia, devo vedere cosa c'è dentro Perfetto, allora ho preso questo pacco a 4,99 euro, c'è un bel po' di roba, è anche pesante, ma andiamo a provare un altro Ok, allora questo è stato ritirato, perciò adesso andiamo a vedere se ne prendiamo un altro la bottega del coloso, ce n'è uno solo devo assolutamente andare a prenotare quindi clicco, dalle 6 alle 20, prenota capito, è una sorpresa, mi dice prenota ora quindi sicurezza per i pagamenti google play, faccio paypal paga adesso, vediamo un po' ho appena salvato del cibo andiamo a provare Devo ritirare, ah, ritirare? Solo un... devo ritirare un box ti ringrazio va bene ti ringrazio ciao ciao ciao Oh, secondo me abbiamo ritirato dei pasticcini perché qua sotto è freddo andiamo a vedere cosa c'è allora io direi missione compiuta perché qui ho trovato tantissime cose, vi faccio vedere Ora, Allora, qua c'è pizza C'è una roba di pizza gigantesca Biscotti, mamma mia quanti Poi c'è dei biscotti zero zuccheri al farro Spettacolo, momi, c'è un coso di zucchero, Zero zuccheri, no, un coso di farro e poi c'è una bella ciambella di pane. Invece nell'altro pacchetto box che ho preso, mi ha dato questi tre così. Vediamo cosa c'è. Uuh brioche! Ci sono un po' di brioche qua dentro, ci sono allora, uno, due, quattro brioche più un salatino. Domani facciamo colazione. Invece di qua. Cosa c'è? Uh, altra pizza, mamma mia! Perfetto E qua Mamma mia, mamma mia viene a vedere Spettacolo Domani facciamo colazione a botta Spettacolo Siete contenti di questa applicazione? La proverete? Se sì, Fatemelo sapere nei commenti Se avete provato O vorreste provare A fare questa, questo tentativo E fatemi sapere com'è andata Va bene? Quindi noi ci rivediamo nel prossimo video Nel prossimamente Avrò un'altra applicazione davvero straordinaria. Qui vi lascio con il fiato in sospeso perché dovremo davvero andare in giro. In che senso? Lo scoprirete nei prossimi video. Quindi seguitemi, ricordatevi di iscrivervi al canale e accendere la campanella. Molto importante. Quindi rimanete sintonizzati. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!